Pronti? Giada è davvero troppo bello questo plastico Poi guarda come è fatto bene anche tutto il ghiaccio no, è è un tutto, ghiacciato. Guarda, guarda qui c'è il reparto fuoco e il reparto roccia Eh sì c'è il reparto vento e appunto il ghiaccio mm -hmm. Certo che è proprio bello Guarda la torre Qua possiamo fare una storia mega gormitica non gormitica Gianni eh, cioè, è iniziata la puntata È iniziata la puntata ciao amici Ciao amici benvenuti al Gormiti, Gormiti show. show Allora Giada stavo, stavo dicendo Mi um, sa che ci hanno anche ascoltato mm -hmm. E io volevo, volevo mettere in scena una storiella Allora ho già sì. deciso i personaggi No Sto no, pensando no no aspetta a invece Lord di Carrion, aspetta, aspetta, a, Lord aspetta. Carrion, a Lord Carrion Aspetta aspetta è Lord Carrion <ride> in Invece di inventarla noi Sì a Alessandro, di sette anni ci ha mandato la sua storia, possiamo ah, far vedere la sua? È vero, allora sì, facciamo vedere la sua. E, e Ricordiamo a tutti i nostri amici appunto di mandarci le vostre storie a... GormitiShow.gormiti.com Allora, caro Alessandro, metteremo in scena la tua storia. Allora, aspetta, Però aspetta, noi, noi non, la, non, non ve la diciamo come lui l'ha scritta. È vero, ve la mostriamo. Esatto, con i suoi protagonisti. Come se fosse un film. <ride> allora, inizia così. Ha scelto Riff. Aaron. Allora, allora, Riff. Check, azione! Perché c'ho cazzo? Eh, hai sì. eh, eh, eh, ragione. ragione. Ah, vai. Sei pronta? Ok. Prontissimo. Riff, sei pronto? Dobbiamo assolutamente allenarci perché dobbiamo combattere contro tutti i Darkan sono davvero sì, fortissimi. Do dobbiamo essere sempre più forti. Allora, facciamo così. Eh, da soli non ce la possiamo fare. Io evoco Ultra Hurricane. Io invece evoco Uric! Sei pronto? Ok, Gormiti, potenza degli alimenti. Ultra Hurricane. Ultra Urik <sus> Ehi ciao, ciao amico Urik. Da quanto tempo Ciao come stai? Mi oh, <sus> hai fatto cadere Eh vabbè <sus> Era un poverino a, a sonno Ok Ehi Urik Ti vedo un po' acceso oggi eh, ma, Ovvio sono del fuoco <sus> ma Allora che co co combattiamo Che dobbiamo assolutamente Sì dai alleniamoci, alleniamoci. Io, io, io salto qui Ok Aspetta, E, eh. e cerco chiamo? E cerco di, di prenderti <sus> <sus> <sus> Ehi hey, amici, scusatemi, scusatemi. Stavo ma... mangiando un sacco di slog. Eh, strano che tu mangiavi, eh? E qui, e qui, ecco. No. Eh, vi aiuto anch'io. Evoco Torak, Ultra Torak. Ehi, hey, vieni, vieni a combattere con noi. Ci stiamo allenando. Io lo metto qua nel popolo della roccia. Ci stiamo allenando? Ehi, mentre, mentre quei gormiti stanno. Si stanno allenando a vicenda. Io ruberò tutto l'Elest. Vi siete accorti? Vi siete accorti che Cryptus è arrivato? Ah, non ce la farete mai a sconfiggervi, Gormiti. Io sto, rubando, sto rubando tutto l'Elester, diventerò molto più potente. Dobbiamo unirci contro di lui. Arrivo io, ragazzi. <ride> vai, colpiscilo, vai. motak ti colpirò col mio super pugno. E ora voglio vedere se parli ancora Omega no, Cryptus no, no, Non parla più Vediamo Omega Cryptus no, È svenuto di... oh. Cryptus ha perso, Cryptus è, è ha vero, perso È vero, Cryptus ha perso Però io sono uno che vince sempre mm. Come già sai ormai E che ne dici se prendiamo i codici di, di, dei nostri personaggi sì. e li Sblocchiamo sì. sull'app e giochiamo col videogioco Andiamo subito Dai Oh che bello Gianni guarda che cosa ho qui A Icalos. Ho Ultra Icalos A Ultra L'ho appena preso Bellissimo e mi manca E io ho il codice E io voglio sbloccarlo Vabbè. Dai sblocchiamolo subito Ok allora Sull'app sblocco codici Inserisci il codice Vai dettamelo per favore U, U, S, U S B o S B D D R R I minuscolo F B F Oh, oh, verifica Eccolo, Ehi, sì. che bello Icaloso, ragazzi. È, è proprio uguale che io, io non so se hai visto e sbirciato ma li ho quasi tutti sì ho visto ma un pochino grazie anche a me sì è vero grazie anche a lei ok allora andiamo avanti intanto ho sbloccato anche un nuovo luogo perché yeah. fa parte del ghiaccio castello glaciale ok allora andiamo avanti andiamo avanti andiamo avanti Direi una bella battaglia. Sì, dai, lo facciamo una, una bella battaglia. Una bella battaglia, ragazzi. Allora, um, direi facciamo una battaglia veloce, giusto per, sì, sì, eh, per vedere le alle, alle, ambientazioni che ci e sono. E ci alleniamo un attimo. Allora, squadra. Io direi, direi, direi di cambiare. Di prendere Icalos, giusto, che abbiamo appena sbloccato. Sì, vabbè, dobbiamo provarlo. Usa. Lo mettiamo al posto di Ultra Triton, dai. A meno facciamo una Ok, Va bene, ghiaccio. va bene. Mi sembra una cosa corretta. Ok, X. Combatti, allora abbiamo allora, schieramento: Irok ultra Icalos e ultra Saburo contro Idros, Idros Omega Kratos e ultra Icor I Irok, già, dai, ultra Irok. Irok, no, scusa. ok, combatti, combatti. Allora, sei pronta? Prepariamoci. Allora, eh. io uso subito Icalos perché l'ho appena sbloccato. Guarda, guarda. Vai, vai, vai, vai. Io sono, sono troppo forte, sono, sono fortissimo. Tra, tra poco lancerò anche la, la, il superpotere. Guarda che potere! Wow, grande! Aspetta, eh, guarda, guarda. Ma bellissima anche sì. l'ambientazione! Stiamo vincendo, Giada, ovviamente vincia. Vai, guarda, vai. Che colpo, oh. guarda che colpo, guarda che colpo. Aspetta, guarda. No, questo... eh sì, questo è il super potere. È il super, superpotere di Iro. Aiuto! Ok, ok? Aspetta. Colpisci, colpisci. Eh, colpisci, Giada La parola. Vittoria! Abbiamo vinto! Abbiamo vinto, sì! Ma Gianni, adesso. Ma dobbiamo... facciamo un altro partito. No, ma adesso dobbiamo andare Una... al muro Mecha perché ci sono tante cose da far vedere. Va bene, io faccio un altro. Tanto che andiamo nel... durante mm. il viaggio posso giocare? Sì, mentre facciamo il viaggetto. Va bene. Oh Giada, ora è arrivato un momento molto coccoloso della puntata Sì, quello di mostrare le vostre foto e attaccarle alla parete meca Sì, sì Oggi mostriamo la foto di Alessandro Guardate Alessandro come è fiero di mostrare la sua collezione gormitica Ma fa bene, guarda quanto ne ha ne, ne è davvero tantissimi, noi siamo molto fieri di averti qui con noi e ti Ed appendiamo Ecco di qui, anche tu nella parete meca Tra l'altro, tra l'altro Giada, io so che ci ha inviato un pochino, un bel po' di disegni Sì, andiamo a vederli Ah! E eh sì perché è arrivato il momento Giada del disegno gormitico. Perfetto, io partirei subito con i disegni di Alessandro, ok? Sì So che eh, abbiamo una dedica Mentre io leggo tu mostri i disegni? Sì Allora, ciao Giada e Johnny Mi chiamo Alessandro, ho sei anni e vivo in Liguria Seguo sempre i vostri video Vi mando questi disegni che ho colorato E due disegni che ho fatto io Gred attacca la torre degli elementi E Harry che incontro Cryptus eh, Spero li farete vedere nei prossimi video Vi aspetto la mamma la mamma mi ha detto che l'anno prossimo mi porta a G come giocare spero di conoscerlo. spero di incontrarci allora e ci incontreremo ci incontreremo poi ehm um... Samuele Samuele ci scrive e ci invia eh, dei due disegni siete mitici ho 5 anni vi piacciono molto i vostri video su Youtube ho fatto il disegno tutto da solo bravissimo che bravo la mamma mi ha aiutato a scrivere la letterina e specifica sì. specifica e io non so ancora scrivere che carino infatti qui c'è la letterina e c'è ci scritto ciao Gianni e Giada io sono Samuele ho 5 anni vi mostro il mio primissimo disegno gormitico se volete potete colorarlo come ho fatto anch'io grazie grazie, grazie mille. continuate a mandarci tutti i vostri disegni a gormiti .gourmeti ora prima di chiudere la puntata Giada è il momento dei saluti e delle domande giusto allora vai salutiamo salutiamo Leonardo Soldani Amedeo Antonioli Cristina Morosoli ciao. ciao e Cristina Morosoli tra l'altro ci, ci scrive cari Giada e Johnny ho sempre sognato di comunicare con voi dovete sapere che sono un prescelto guardiano mi potreste insegnare la magia meca? Mm, beh, se un guardiano ah, prescelto... E, e con le magie devi parlare con lei, eh, perché beh, io... Allora, se sei un guardiano prescelto, ci possiamo fare un pensiero. Sì, perché io sono un po' un disastro. Mm, un po mm. no. Poi, la, la, la, la luna gatta ci scrive... Viva Giada da, da Lorenzo Restieri. Quale gormita vi è piaciuto di più? Allora, ormai da un anno a questa parte, mi sto facendo una testa tanta con Lord Carrion, eh, oh, è quello, è quello. Però... Però? Però, però, cioè, mh, però... Mi piace anche molto Motac. Ah, una new entry. Eh sì, eh? una new entry. <ride> No, invece i miei preferiti, come sapete, sono Lord Titano El e Lord, Lord. Electrion. Ecco, lo, sapeva, lo sappiamo tutti, lo sa tutta Italia ormai. Eh, me l'ha chiesto e gliel'ho detto. Giada, siamo arrivati alla fine dell'episodio. Cosa sì. devono fare i nostri Noi amici? Dovete continuare a seguirci sui nostri social Facebook, Instagram e il nostro canale ufficiale YouTube. Mi raccomando, iscrivetevi. Se volete commentare, andate su gormitishow.gormiti.com per mandarci qualsiasi cosa. Quindi baby dance, commenti, foto, foto tutto. Eh, video, tutto, tutto quanto. Tut -tut tutto, tutto. Ciao, noi lo leggeremo e lo mostreremo in puntata esattamente però mettete tantissimi like, like a questo video e noi ci vediamo alla prossima puntata ci vediamo alla prossima puntata ciao, ciao.